Ragazzi intanto che ci dirigiamo di agency Volevo ricordarvi che ogni sera intorno alle 8 le 9 Startiamo una live sul sito Viola Per giocare assieme a Fortnite ma a tanti altri giochi Quindi mi raccomando ragazzi Se anche voi volete aggiungervi Andate nel link in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirci Ok signori uh, Questa cosa finirà male sinceramente La sfida di oggi è ragazzi Un nemico mi batte il 5 il video finisce Allora noi ci comporteremo in questa maniera All'inizio io comunque prenderò delle armi Perché uh, nella parte iniziale ragazzi, Ragazzi è davvero complicato o quasi impossibile che qualcuno ti dia il 5 Perché sono tutti occupati a lutare e eliminare freneticamente i nemici Più durante il game invece possiamo tentare di appunto farci il battere il 5 da qualcuno Quindi per ora giochiamocela normale Quando restano poche persone iniziamo appunto a fare l'emoticon Quella del batti 5, del like 5 Per provare appunto a far arrivare qualcuno Ora questo è già un'arma sinceramente Ma questa è una pistola, è una pistola, mamma mia Pensavo di aver preso una mitraglietta, scusatemi ragazzi Ok, vabbè, due kill Ripeto, il nostro obiettivo è farci battere il 5 Non è di certo, uh, appunto, provare a, a vincerla Non è quello il nostro scopo, non è quello il mio obiettivo A parte che, secondo me, questa cosa non andrà mai a buon fine Questo tentativo, insomma, di battere il 5 E finirò veramente per vincere il game Però di no, sinceramente, vorrei anche concludere il video a un certo punto Allora, allora, allora, calmi tutti No, no, ho sbagliato, scusatemi A parte che hanno preso una, un elicottero sopra la mia testa Oh, ma mi stanno a sparare, calmi, calmi. Calmi, calmi, calmi Uh, signorina Mi hai fatto male Venti di vita, effettivamente Mi è andata molto, molto male Poverino mm, Allora, teoricamente ora, raga Non ci dovrebbe essere praticamente più nessuno di agency Da ora possiamo tentare Volendo di fare emoticon e cose varie Io posso vedere magari se quell'elicottero Si avvicina nella nostra zona E vedo se riesco appunto A sembrare simpatico A farmi battere il 5 se si avvicina a parte che se ne sta andando, no Potrei provare a selti. Raga, mi serve un nemico, mi serve fondamentalmente un nemico E devo vedere se riesco appunto a risultare simpatico Cioè se riesco, insomma, a sviluppare empatia con quel nemico. Sarebbe divertente se tipo io riuscissi effettivamente a farmi qualcuno amico E se poi lui tipo non avesse l'emoticon del battere il 5 Sarebbe molto, molto triste Anche se non so se si può battere anche se non hai l'emoticon, boh questo ragazzi non lo so Vabbè andiamo a Salt spring Se proviamo ragazzi proviamo Non voglio spararlo ragazzi perché se lo sparo si allarma Se lo sparo si allarma Prova a fare così C'era un nemico ce ne sono due Io vedo se quello mi vede io provo a fare così raga, Ma credo mi spari credo mi spari L'elicottero se ne va? Eh? Quel tizio non se ne accorge dai che noia, ma io lo so ragazzi che se ci puscio quello mitra addosso come una miseria io Sono certo raga, ma specialmente se poi mi vedi arrivare con tutta sta roba in mano Cioè se mi vede con la minicad credo che si metti a parlare e comincia a spammare come me Ah, devo vedere se riesco a non incutere timore Io arrivo con, uh, con i picconi, vedo se riesco ad arrivare con i picconi Ehi, ehi man, lo so che mi hai visto, lo so Dai No, non mi ha visto ancora, non mi ha visto ancora. Fra fra fra calmo. Fra fra, no, no, no, costruire. Ti prego, ti prego, ti prego. Ho il 5, ho il 5. Vieni. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, Vieni, vieni, vieni, vieni. Sì, raga, ha funzionato. Ha funzionato. Grande, fra. Ha davvero funzionato, raga, me ne sono andato. GG per lui.